Buongiorno, e eh, benvenuti in questo approfondimento della serie From Python Import More, eh, in cui vedremo un, diciamo, alcuni, eh, alcune librerie, alcuni nuovi argomenti eh, che sono al di là del contenuto del corso, ma che possono incuriosirci e possono magari anche aiutarci nella nostra del nostro, nel proseguio del nostro studio e della nostra anche vita lavorativa. Eh, oggi parliamo di eh, una libreria che ci permette di eh, gestire un pochino il calcolo simbolico eh, e quindi attraverso Python eh, fare delle elaborazioni su delle espressioni e funzioni matematiche. Okay? Diciamolo sottovoce, ci permette di fare il compito di analisi matematica forse, in, almeno in parte, o aiutarci a, a, a controllare gli esercizi che facciamo nel corso di analisi. Um, di che cosa, uh, di che cosa si, si tratta? Si tratta di uh, una libreria Python che si chiama SimPy, scritto in modo strano con la Y uh, di Symbolic e Py di Python, uh, che um, ci permette di gestire e risolvere delle espressioni algebriche, fare limiti, fare integrali, fare derivate, ma non in modo numerico, bensì in modo simbolico. Cioè, cosa voglio dire? Alla fine, non, molti, eh, molte librerie sono in grado di fare i calcoli in modo numerico, per cui eh, avevamo anche fatto come esercizio no? quello della risoluzione di una funzione per, con il metodo di bisezione in cui lavoravamo con dei numeri sostituiti alle funzioni. Mentre invece eh, l'elaborazione eh, quindi normalmente si lavora appunto con i valori numerici che queste funzioni assumono. Mentre invece questa libreria lavora in modo simbolico, quindi lavora proprio con le espressioni e le manipola, e le trasforma così come eh, faremo noi, anzi forse meglio perché in realtà conosce più regole e più meccanismi. Proviamo a vedere eh, come funziona, eh, questa è la, la definizione no, che Simpai dà di, di se stessa, questa libreria dice che è una libreria per la matematica di tipo simbolico, no? eh, permette di essere o mira ad essere un sistema di computer algebra, quindi eh, eh, elaborazione, manipolazione di espressioni algebriche direttamente eh, a calcolatore. Eh, e però eh, mantenendo il codice, il codice che scriviamo noi il più possibile semplice in modo che eh, sia diciamo, anche facile, facile da utilizzare, è una libreria totalmente scritta eh, in Python le informazioni su questa eh, libreria Simpy sono, eh, le trovate su questo sito, simpy.org, dove c'è la presentazione della libreria e, e, e poi in realtà c'è il sito gemello, che è il docs.simpy.org, dove c'è la documentazione vera e propria. Eh, io le ho aperte in un browser, eh, solo per guardarle insieme quindi in questo simpile c'è questa pagina principale e poi c'è questa pagina del features che ci dice quali sono diciamo così, le, le, le funzionalità che questa libreria ha in particolare ricordiamoci che calculus eh, significa eh, mh, eh, la, la parte no? di, di, di, di analisi di funzioni eh, che, noi, eh, che voi fate no? nel corso di analisi matematica quindi limiti, derivate, integrate, serie di Taylor e cose simili eh, la documentazione dettagliata la trovate su questo altro sito di documentation dove in particolare eh, c'è la parte di tutorial che, eh, che ci dà un pochino, seguiremo alcune parti di questo tutorial che ci dà qualche esempio pratico di come si usa eh, questa libreria ma poi per utilizzarla in realtà eh, funziona in modo molto semplice funziona in modo molto semplice basandosi su un concetto eh, a prendere la presentazione qua eh, di simboli, quindi di fatto noi possiamo creare un qualunque programma python che importi il modulo simpy eh, e come installare il modulo l'abbiamo già visto all'interno di pycharm eh, e, e, una volta importata questa libreria abbiamo accesso a tutta una serie di, di funzioni in cui io oggi vi racconto le principali, ma poi andandovi a sculciare la documentazione, i tutorial, gli esempi, eh, potete poi anche eh, sbizzarrirvi eh, direttamente eh, su quello che eh, vi interessa di più fare. Eh, il concetto base dietro a questa libreria è quello di simbolo, eh, che è, diciamo così, è riassunto da questa istruzione che, che vediamo qua. Cioè noi dobbiamo dire a Python che ci sono certe variabili che non verranno utilizzate come variabili python, cioè come riferimenti a certi valori numerici di tipo intero, di tipo floating point, di tipo stringa come facciamo con il resto della programmazione no, dovremmo dire che questa variabile è una variabile libera, una variabile matematica in un certo senso, no? eh, che deve, non deve assumere un valore numerico eh, specifico ma deve essere genericamente no, rappresentata da quel simbolo eh, questo lo usiamo con una funzione che si chiama symbols, eh, che prende come parametro una stringa che indica la rappresentazione di quel simbolo e restituisce una variabile, in realtà restituisce un oggetto, ma su questo dettaglio è meglio che non entriamo, eh, che noi possiamo salvare in una variabile x. Eh, e questa variabile da questo momento in avanti mh, sarà legata all'entità matematica rappresentata dal simbolo x. Questo si può fare anche con più variabili eh, per risparmiare diciamo così, istruzioni, possiamo indicare più simboli separati da spazio all'interno di un'unica stringa e questo eh, li assegniamo, le, gli oggetti variabili eh, così costruiti, gli oggetti simbolici così costruiti, li assegniamo alle variabili eh, a, b, c sotto certo forma di tupla, quindi questa è la tipica assegnazione a tupla in cui assegno in un botto solo eh, più variabili. Questo cosa vuol dire? Che da questo momento in avanti, in questo programma, x, a, b e c sono delle variabili simboliche e quindi ogni volta che le uso costruirò delle espressioni simboliche mm? ehm, come, eh, come facciamo a cominciare a vedere allora, com costruiamo eh, insieme eh, un programmino no? che possa a provare a sfruttare queste, eh, queste funzionalità allora io qui avevo già fatto una prova eh, mettiamo che from simpy import, symbols. import eccolo qua, symbols, quindi io sto creando eh, un simbolo x, simbolo che posso poi anche stampare se voglio. Allora, la variabile x da questo momento in avanti diventa una variabile simbolica, infatti quando stampo la x, vedete che ho eseguito il programma qua sotto, non mi stampa un numero, mi stampa x stessa, cioè mi stampa di fatto il simbolo che ho definito qua, noi per comodità chiameremo la variabile con lo stesso nome con cui si chiama il simbolo, in realtà il simbolo qua tra virgolette è eh, la rappresentazione esterna, quindi ciò che verrà stampato, come verrà visualizzata questa variabile, questo invece è il nome interno della variabile che il programma dovrà usare, ma non ci, non ci conviene far confusione, eh, possiamo semplicemente eh, diciamo così, chiamarle sempre con lo stesso nome, no? per, per nostra comodità e anche per convenzione. Quindi questo print strano no? stampa eh, la variabile x che eh, al momento eh, non è definita come una variabile matematica, si chiama x. Cosa ci faccio con questa variabile? Beh, potrei costruire delle espressioni, così eh, ad esempio... Potrei eh, usare la x per calcolare, eh, per definire un'espressione che eh, usa no? x per costruire un'espressione più complessa. Io ad esempio qua ho provato a scrivere delle espressioni matematiche eh, che usano delle variabili simboliche che ho appena definito. Quindi proviamo a farlo direttamente nel codice. Eh, definiamo anche i simboli abc, no? abc uguale symbols di a spazio b spazio c. Quindi in questo caso abc, anche qui sono altri simboli, sono altre variabili indipendenti separate da x, ciascuna variabile chiaramente avrà la sua vita. Quindi se io volessi eh, definire eh, ad esempio il discriminante delta di un'equazione di secondo grado, supponendo che abc siano i coefficienti di un'equazione di secondo grado, eh, potrò usare la solita forma, b al quadrato meno 4c, quindi b alla seconda meno 4 eh, per a per c. Che cosa ho fatto? Sto facendo un'espressione, sto facendo un calcolo, che eh, usa non delle variabili numeriche ma delle variabili simboliche. Questo fa sì che quando io cerco di stampare non ho mai dato un valore numerico né ad A né a B né a C, ho solo detto sono delle variabili simboliche. E infatti quando stampo questo delta verrà stampata l'espressione matematica corrispondente. Adesso lui me l'ha scritta in un modo diverso perché l'ha normalizzato eh, secondo le potenze di A, perché così ha deciso lui, ma non, non, è, non cambia la significato. Eh, questo ci fa capire che in realtà lui ha capito l'espressione matematica, l'ha riscritta in una forma leggermente diversa, ma ha capito l'espressione matematica, non è semplicemente una stringa che viene presa e ricopiata. Questa è eh, no, un'espressione che io posso portare avanti e poi della quale potrò fare poi delle elaborazioni, dei calcoli, ciò che voglio. Uh, e quindi, ad esempio, se io avessi sempre la mia uh, classica equazione di secondo grado, se questo è il discriminante, potrei dire che la soluzione 1 di questa equazione di secondo grado, che cos'è? Sarà la, la formula cosa dice x più o meno, uh, scusate, meno, b più o meno radice di delta fratto 2a, no? E allora scriviamola, meno b uh, fratto, scusate, uh, meno, scusate, meno b più, più o meno, quindi la soluzione 1 è quella col più, ad esempio, sqrt di delta, e il tutto fratto 2a. Quindi il tutto, lo metto tra parentesi, fratto 2 per a. Adesso, ehm, ok, questo SQRT che cos'è? Beh, chiaramente il simbolo di, di radice quadrata. Ciò che stiamo facendo è di usare delle operazioni che noi conoscevamo in Python e sapevamo che lavoravano tra i numeri, quindi la moltiplicazione, la sottrazione, l'elevamento potenza, la divisione, eccetera, li sto usando con delle cose che non sono dei numeri ma sono dei simboli, delle variabili simboliche. La libreria SimPy fa questo lavoro di ridefinire per noi il significato di tutti gli operatori aritmetici in modo che funzionino anche con i simboli. Eh, per quanto riguarda le funzioni matematiche dobbiamo eh, però fare attenzione che la funzione SQRT che noi conosciamo della libreria math, della libreria matematica, in realtà lavora solo con i numeri. Quindi se io voglio fare una radice quadrata, dovrò usare la radice quadrata che però è presa quando vado a vedere che la voglio importare, eh, lo voglio importare. Adesso qua non me lo dice, esatto, non dalla libreria matematica, ma dalla libreria simbolica. Quindi questa sqrt che sto scrivendo non è la radice quadrata normale che mi calcola la radice quadrata di un numero, ma è la radice quadrata che è in grado di conoscere simbolicamente, rappresentare simbolicamente l'operazione di radice quadrata. Quindi non calcola la radice 2, ma si ricorda che questa è una radice. Eh, vediamo la soluzione 1 che cosa ha tirato fuori. Quindi ho importato sqrt e dobbiamo ricordarci di farlo con tutte le funzioni, se non tutte le funzioni che useremo le importeremo da simpy e non più da mat, perché noi vogliamo che lavorino sui simboli, non sui numeri. Ecco, in questo caso... Se io stampo la soluzione 1, eh, sotto ha stampato questa espressione dove eh, non c'è più scritto delta, ma è stato sostituito il valore di delta dentro l'espressione stessa. No? E quindi vedete che lui è già capace a fare sostituzioni di variabili. Perché l'ha sostituito? Perché delta non è un simbolo, ma un'espressione. E quindi quando lui stampa un'espressione cerca di scriverla eh, basandosi sui simboli. Primitivi, quelli che abbiamo definito proprio come variabili symbols, e quindi fa le sostituzioni che devono essere fatte e mi costruisce l'espressione complessiva. Eh, tra l'altro, solo per inciso, esiste anche una funzione che si chiama pprint che sta per pretty print, no? stampa in modo carino. Per cui, se io provassi a fare il pretty print di soluzione 1 anziché una print normale, lui me la stamperebbe cercando no? di disegnarla come eh, con la notazione algebrica. Dico cercando perché chiaramente dentro un display a caratteri eh, fa quello che può. E quindi ha capito l'espressione, ha capito la sostituzione del delta sotto radice e eh, è in grado di visualizzarmi e capirmi questa funzione. Questo è il passo, passo zero. Cioè io definisco delle variabili simboliche, definisco eh, delle espressioni, che costruisco usando queste variabili simboliche, e la SimPy, la libreria, è in grado di manipolare senza mai dovermi chiedere di inserire un numero, senza mai dovermi obbligare no, a definire qual è il valore di A, qual è il valore di B, qual è il valore di C, e così via. Cosa me ne faccio di, di questa capacità di manipolare espressioni? Beh, eh, il passo dopo le espressioni è quello di scrivere un'equazione. Quindi io posso eh, definire un'equazione ad esempio con, la, eh, con la, una classe tecnicamente che si chiama EQ, Equation, sempre della libreria SimPy nella quale indico il primo membro e il secondo membro dell'equazione dell stessa primo e secondo membro di un'equazione sono a loro volta delle espressioni quindi usate eh, costruite usando le variabili simbolo che abbiamo definito prima quindi in questo caso qui ho scritto l'equazione del tipo x al quadrato più 1 primo membro uguale x al cubo meno 3, no? la prima che è venuta in mente, ho messo dei numeri più o meno a caso. Questa è un'equazione, eh, possiamo provare a scriverla direttamente nel nostro codice, quindi l'equazione la ottengo con la funzione equation che devo ovviamente importare da simpai e ha due parametri che rappresentano appunto il primo membro e il secondo membro il primo membro potrebbe essere, abbiamo detto, x alla seconda più 1 il secondo membro potrebbe essere ad esempio x al cubo meno 3 mm? meno 3 e quindi se cerco di stampare questa equazione non fa nulla di speciale, semplicemente mi stampa questa uguaglianza mm? dicendo questa attenzione non confondiamoci, mettiamo una riga vuota, eh, così, di separazione perché almeno si capisce, perché altrimenti la radice quadrata e l'equazione successiva si sono un po' troppo appiccicate. x al quadrato più 1 uguale x al cubo meno 3. Quindi ho costruito un'equazione, questo segno di uguaglianza è, è, è stato inserito no, dall'equazione dalla, dalla funzione equation perché lega il primo membro al secondo membro. Ma io cosa me ne faccio di un'equazione? Beh, eh, la posso risolvere, quindi le soluzioni che, che in realtà noi non sappiamo fare, perché questa è un'equazione di terzo grado, eh, pot, por, le possiamo ottenere chiamando il metodo solve sull'equazione data. Quindi equation contiene questa equazione, io chiedo alla libreria per favore risolvimi questa equazione l'importo chiaramente, e quindi posso stampare le soluzioni. Eh, vediamo quali sono le soluzioni di queste equazioni di secondo grado. Non le conosciamo, ma lui, noi non conosciamo la forma risolutiva, ma lui sì, e mi dice qual è qua la quale soluzione, sono elencate qua sotto, ingrandiamo un po', sono tre soluzioni come è lecito aspettarsi, da un'equazione di terzo grado, una reale che vale più due e due eh, espressioni complesse, due eh, complesse coniugate, vedete che c'è una i che è un'unità immaginaria, quindi meno un mezzo meno radice 7 mezzi i e meno un mezzo più radice 7 mezzi i. Quindi queste eh, sono le tre soluzioni in campo complesso dei numeri complessi di questa equazione di secondo grado, di cui la prima è casualmente anche un numero reale, anche una soluzione reale. Quindi se noi forniamo delle equazioni eh, in pasto a Simpy, Col metodo con la funzione solve lui se è in grado di risolvere, chiaramente ci eh, estrae eh, la soluzione. Soluzione che in questo caso è eh, di tipo eh, numerico, ma se anziché più 1 più 3 ci fosse più A, ad esempio, eh, vediamo un attimo cosa gli facciamo fare. Questo lavoro diventa un'equazione parametrica nel parametro A. Eh, in questo caso. Eh, poveretto non, non, non, ci, no, non è in grado di risolvere, quindi mi dice solamente eh, mi esplicita A rispetto, ma io la voglio risolvere rispetto a X. Scusate, no, rispetto, me la risolta rispetto ad A. È eh, facile, sono capace anch'io a risolvere rispetto ad A, risolvere rispetto a X è capace. Eh, sì, è capace eh, a patto che io riesca a decodificare questa, questa soluzione. Quindi, qui mi ha detto che la soluzione di questa. Equazione di terzo grado parametrica dove c'è un parametro A è fatta di soluzioni che sono qua, vedete che sono delle espressioni complicate con delle radici eccetera dove compare anche il simbolo A. Quindi in questo caso mi ha risolto in modo parametrico, quindi delle soluzioni parametriche che dipendono dal parametro A un'equazione che ovviamente al suo interno aveva il parametro stesso senza forzare un valore del parametro, è chiaro che è, scritta, è lunga due pagine questa espressione qua scritta in questo modo, se noi la scrivessimo normale senza il pretty print ma con un print normale non, mo, non occuperebbe molto spazio ma ci dà idea della complessità di questa cosa ma soprattutto del fatto che appunto il parametro è stato tenuto conto, la risolta nel caso generale okay? Quindi questa è la, è la, è la, è la, la potenza, adesso rimettiamo uno, poverini per non farci troppo del male, eh, però la potenza della risoluzione simbolica dell'equazione. Io ti do un'equazione, se l'equazione ha, ha dei termini noti, li usa, se l'equazione ha dei parametri, ne tiene conto e cerca di risolverli in questo modo. Ma poi possiamo andare avanti, questa è algebra, eh, poi se andate a vedere la documentazione, vi spiega tutti i, so, tutti i meccanismi che ci sono eh, a livello di computer algebra, per gestire i polinomi, quindi raccogliere, moltiplicarli, dividerli, raccogliere il fattore comune eh, e, diciamo così, estrarre la, la decomposizione in polinomi e cose di questo genere. Mm? Eh, ma a noi interessa forse di più andare, e, e la risoluzione di equazioni, eh, lui è in grado di conoscere molti tipi di equazioni, eh, questa è un'equazione polinomiale di terzo grado, ma ci sono anche equazioni più, più complesse che lui è in, grado, è in grado di risolvere sempre col metodo solve oppure con delle specializzazioni del metodo solve, ma come vi dicevo se siete curiosi potete andare a vedere. Invece è più interessante passare per noi no? eh, all'analisi all matematica e quindi definire delle funzioni reali di variabile reale e vedere che cosa facciamo con queste funzioni. Allora, definire una funzione non è diverso dalla definizione di un'espressione, semplicemente la stiamo pensando in modo diverso. Questa funzione è f, il famosissimo seno x su x, o la funzione g, ad esempio, e elevato a radice di x, per dirne una. No? Ecco, devo solo fare attenzione che il seno, l'esponenziale la radice siano importate da simpai e non siano importate da math, perché altrimenti questo vi darebbe un errore, essenzialmente, se cerco di fare la radice quadrata di un symbol anziché di un numero reale ovviamente ok, una volta che abbiamo questo quindi possiamo eh, estendere il nostro programmino eh, provando a definire una funzione abbiamo detto f uguale seno x su x x, su x dove seno ovviamente lo vado a importare da seno, so, magari anche l'esponenziale dalla libreria SIMPai, questa è la parte importante quindi se f è uguale sen x su x, g è uguale, abbiamo detto, esponenziale di radice di x, ma poi potete prendere la funzione che più vi piace dai vostri esercizi che vi danno i colleghi di analisi. E quindi printf, print g e ci fa vedere che, vabbè, qui abbiamo sen x su x e, e elevato a radice x pretty print per modo di dire, non è che sia proprio molto pretty questa cosa perché lui cerca di usare questi simboli, ma questa è però sul terminale viene, viene un po' come può, ecco, l'aspetto della resa grafica non è il massimo attenzione che qua sembra che si confondano quindi mettiamoci magari anche qua una riga di trattini in mezzo così, ecco, separiamo bene la prima, la funzione f dalla funzione g Ok, una volta che ho una funzione, l'ho definita, che cosa posso farci di questa funzione? Eh, le cose che stiamo imparando. La prima cosa, posso farci dei limiti. Allora, la funzione SimPy ha eh, un metodo che si chiama limit, una funzione che si chiama limit, che eh, si può chiamare, passando a tra, tre, richiede no? di conoscere tre parametri, la funzione di cui voglio conoscere il limite, la variabile rispetto alla quale Voglio calcolare il limite, quindi per x che tende a, è il valore a cui tende la variabile, eh, della, la variabile indipendente della funzione. Quindi in questo caso il limite della funzione f per x che tende a 0. Oppure lo possiamo fare per x che tende più infinito. Ecco, come si scrive infinito? Ovviamente in Python il numero infinito non ce l'ha, ma Simpy ha un simbolo speciale che rappresenta l'infinito che in realtà è fatto da OO. Sono due O minuscole queste, eh? Eh, se le immaginate un po' più attaccate vi sembra il simbolo dell'infinito. E quindi in questo caso calcolo il limite di f di x di f, eh, per x che tende più infinito. E eh, vediamo un po' quanto valgono questi limiti. Quindi possiamo eh, scrivere che eh, il limite 1 è il limite di f quando x tende a 0. Il famoso limite di sen x su x quando x tende a 0. Ovviamente devo importare il limite lassù in alto. Eh, Quanto è il limite di f di x quando x tende a 0? Eh, posso dire che il quest, limite 1 sarà questo e magari faccio anche il limite 2 quando x tende a infinito. Quindi il limite 2 è il limite sempre di f di x quando x tende a più infinito o è il simbolo dell'infinito che è devo, è una variabile come le altre, definita in simpy, ha un solo un nome un po' strano, OO. -O. Allora a questo punto dovrebbe stamparmi il limite di sen x su x, f era sen x su x, per rischio che tende a 0, che tutti sanno la forma indeterminata, diciamo così, che è più studiata, fa 1, e per rischio che tende più infinito, sen x su x chiaramente tende a 0. No? Vediamo se è vero. Eh, eh, sì, la primo print era, mi dà 1 e il secondo print mi dà 0, hm? come, come volevasi dimostrare o come sapevamo già in questo caso. Ma in questo caso è facile, perché sappiamo già quanto vale. E, è un po' più interessante quando magari la funzione ha un limite di cui non siamo sicuri. E anche dove ci sono delle singolarità, delle forme determinate tipo 0 su 0, come in questo caso, eh, ovviamente... La, la libreria simbolica sa, riconosce queste forme determinate e le risolve eh, al meglio. Non è in grado di risolvere tutti i limiti possibili, ma diciamo così, la maggior parte di quelli che impariamo con i metodi matematici normali eh, sì è in grado di risolverli. Poi ovviamente ci saranno sicuramente dei casi in cui neanche la libreria non riesce a risolvere. Ma dopo i limiti abbiamo le derivate. Ecco, per le derivate c'è una funzione che si chiama diff che prende una funzione, la variabile rispetto a cui derivare, quindi derivata di f rispetto ad x di, su dx, eh, e mi dà la funzione f' e quindi mi scrive qual è l'espressione algebrica funzionale della derivata della funzione f, quindi la derivata di sen x su x quanto vale, la derivata di eh, e elevato a radice di x quanto vale rispetto a x ovviamente. Quindi basta importare in più la, la, la funzione diff e eh, quindi avendo importato diff là in alto posso calcolare le, finalmente le derivate e quindi posso calcolare l'F' chiamiamola F1 per la derivata di F sarà la derivata di F rispetto a X e posso stampare F1, eh, oppure faccio più. Print di f1, adesso vediamo come viene fuori, se viene meglio stampata in linea oppure stampata, cercata diciamo così in modo disegnato. Quindi la derivata di seno x su x è cosx x su x meno seno x fratto x alla seconda. Mi fido della libreria, se non vi fidate fatevi i conti a mano. E, eh, ovviamente la rappresentazione che ho cercato di disegnare era di questo tipo che forse è anche un po' meno leggibile rispetto a questa espressione quindi il print va bene perché finché le espressioni sono, sono semplici no? fa anche un po' scena eh, però eh, non è detto che, che sia la forma migliore e così possiamo derivare g no? g1 la, la derivata di g che fa quella, era e elevato alla radice di x è un po' più, no, eh, più complicata eh, diventa e elevato alla radice di x di nuovo, è no? il solito trucchetto che ci fa l'esponenziale che non ce lo togliamo di mezzo, diviso 2 alla radice di x, quindi un mezzo fratto alla radice di x. E... Vabbè, questo è applicato semplicemente la formula di derivata composta. Ovviamente poi posso andare avanti, eh? io potrei tranquillamente fare la mia derivata seconda di f, che non è altro che la derivata di f1 rispetto a x nuovamente e quindi la derivata seconda eh, sarà, boh, sarà questa cosa qui, vediamo un attimo quanto vale, è questa espressione qua, meno sen x su x, meno 2 cosx su x alla seconda, più 2 sen x su x alla terza, se qualcuno vuole no? può fare i conti e, e verificarlo, e questa è l'espressione che ci viene data già in qualche modo semplificata. Eh, di questa poi potremmo calcolare anche i limiti, gli zeri, no? vogliamo, sapere, vogliamo sapere i punti notevoli di questa funzione allora la derivata, quando è che la derivata prima vale 0? e eh, noi possiamo chiedere i punti di massimo e minimo eh, sono i punti in cui risolviamo l'equazione in cui f1 è uguale a 0 e quindi la derivata prima è uguale a 0 vediamo un po' cosa mi dice print eh, soluzioni eh, diciamo così, maxi minimi di sin x su x dovrebbero essere max min vediamo cosa mi dice se ce la fa a farlo eh. sto provando sul momento Eh, questa qua non ce la fa farlo, perché dice che non ci sono algoritmi eh, che siano in grado di risolvere questa equazione, a volte succede, no? quando vediamo delle equazioni di cui eh, anche noi non sapremo risolvere in modo diciamo così, analitico questa, questa, questa equazione, eh, e quindi lui a un certo punto mi dice guarda non ce la faccio, è troppo complicata per me, no? perché dovrei... Non so, sono arrivato a semplificare arrivare a questa ma non ce la faccio ma se io facessi ad esempio cambiarsi la funzione non fosse sen x su x ma fosse sen x eh, che non so, per x dovrebbe essere più facile da risolvere un'altra soluzione chiaramente in questo caso mi dice che il massimo e il minimo sono 0 e pi greco cioè gli zeri della derivata prima sono sia in 0 che in pi greco ovviamente non è sen x su, su x ma è sen x per x e così via. Quindi, in alcuni casi, dove, dove si può risolvere l'espressione, di solito, diciamo, lui riesce a risolvere. In altri casi, come avete visto, ci ha pensato un po' di più, ha provato vari algoritmi e poi non è riuscito a risolvere. Derivata prima, messa uguale a zero, ci dà i punti estremi. E poi, ovviamente, dopo le derivate, cosa abbiamo? Abbiamo gli integrali. No? Eh, ad esempio, come si calcolano gli integrali? Si calcoleranno eh, anche qua con un una funzione della libreria SimPy che in questo caso si chiama semplicemente integrate. No? E anche qua l'integrale indefinito, indefinito eh, richiede il nome della funzione da integrare e il nome della variabile rispetto alla quale vogliamo integrare. Eh, quindi l'integrale di f, l'integrale di g, no? e vediamo un po' cosa, cosa ci salta fuori. Hm? Quindi possiamo prendere nel nostro programmino, come al solito, eh, una la, chiamiamo la funzione f grande cioè la primitiva di f uguale integra di eh, f rispetto ad x uh, qui vabbè, ci facciamo mettere da lui l'import perché siamo pigri e così possiamo mettere g grande è l'integrale di eh, g, scusate, g piccolo rispetto ad x e quindi possiamo farci dire ad esempio qual è l'integrale di sen x su x e qual è quale l'integrale di e elevato a radice di x, c grande. Quindi sulle ultime due cose che stamperà saranno queste: eh, allora l'integrale di sen x su x che è la funzione f grande non si può scrivere con le funzioni eh, normali, trigonometriche e esponenziali, quindi ha usato una funzione speciale, no? esistono delle funzioni cosiddette speciali, in questo caso SI si chiama proprio seno integrale, e per definizione l'integrale seno X o X, non, ha, non si può esprimere, non si può espandere, è una funzione a, a sé stante. Eh, invece la, la, primitiva, la funzione primitiva di E elevato a radice di X è questa cosa qua, 2 volte la radice di x per e alla radice di x, meno 2 e alla radice di x. Cioè vi fate l'integrale a mano, eh, dovreste arrivare allo stesso risultato. Questo per gli integrali indefiniti. Possiamo anche fare gli integrali definiti eh, usando la, un, altro, eh, un modo diverso di chiamare sempre la funzione integrate. Noi prima avevamo chiamato la funzione integrate passando la funzione e... Eh, la variabile e quindi mi calcola l'integrale indefinito invece io posso calcolare un integrale definito ossia l'area sottesa da una curva passando non solo la variabile ma una tupla che comprende tre parti, tre porzioni, tre elementi la variabile, il punto di partenza e il punto di arrivo dell'integrazione quindi in questo caso potrei integrare f che è il mio seno x su x per x che va da meno infinito più infinito quindi tutto il nostro seno x su x eh, lo integriamo l'area complessiva questo è anche un altro integrale notevole che, che, che studierete, oppure possiamo integrare che so, la funzione g, questo è più semplice, che so, è elevato alla rischio di x tra 0 e 1. Mm. Ovviamente noi abbiamo già la funzione primitiva, quindi basterebbe sostituire i valori, ma eh, semplicemente ce lo possiamo far fare eh, come integrale definito. Quindi se noi vogliamo scoprire quanto vale l'integrale, stampiamo un'altra riga di separazione, l'integrale definito. Di, eh, quindi area sotto la funzione f sarà l'integrale di f integrate ma con r l'integrale di f per x che va da meno infinito a più infinito integrate, cosa ho scritto? ho messo la r ma l'ho messo nel posto sbagliato ok quindi in questo caso mi stamperà che l'area uguale a area della funzione f, l'area sotto sen x su x dovrebbe, se non sbaglio, fare pi greco. Quindi tutto quel sen x su x, se io calcolo l'area sommando le parti positive e sottraendo le parti negative, eh, da meno infinito e più infinito, Dicono i matematici, e dice anche questa libreria, che quest'area, questa integrale, eh, è uguale a pi greco. Ehm... Altre cose che possiamo fare, diciamo così sempre rimanendo nel campo del, dell'analisi matematica, ad esempio l'espansione in serie, no? l'espansione in serie di Taylor, quindi ti, ti data una funzione Facendo le sue derivate successive ti calcola un polinomio che approssima la funzione nell'intorno di un punto. Allora in questo caso c'è la funzione che si chiama serie series, che eh, espande una funzione f rispetto a una sua variabile nell'intorno di un punto nel punto 0. E poi l'ultimo parametro è l'ordine di espansione. Quindi la espando creando un polinomio di ordine 3, di grado 4, di grado 5, di grado 6 e così via. E quindi mi dà l'espansione in serie. Eh, di quella funzione, eh, intorno ad esempio al punto 0 o intorno al pi greco, ad esempio, no? dove sappiamo che c'è uno 0. Ehm, pi greco, di nuovo, dobbiamo fare attenzione che se, se ci serve pi greco non dobbiamo usare greco, ma greco perché rimanga simbolico e non venga convertito in numero e quindi essendo simbolico viene riconosciuto proprio come uno 0 del seno e non un valore che lo approssima solamente no? è un valore in questo caso eh, esatto fino in fondo esatto fino all'ultimo ehm, quindi possiamo provare a, a vedere quest'ultimo eh, diciamo quest'ultima possibilità ultima diciamo, di quelle che vi voglio raccontare oggi poi chiaramente avete la, la libreria a disposizione la potete eh, esplorare e quindi possiamo avere fammi la stampa di ad esempio pretty print di eh, serie l'espansione in serie non, non, non metto una variabile intermedia poi lo stampo direttamente il valore solo per brevità l espansione in serie di f rispetto ad x nell'intorno dello 0 fino al grado 6 ad esempio ovviamente l'espansione in serie la devo anche qui importare da Simpy, e poi potrò stampare ancora magari l'espressione in serie sempre dell'espansione di f intorno a pi greco dove anche qua lo dovrò importare da vado su P. e vediamo un po' cosa salta fuori a di grado 6 ecco queste qua sono Dunque, dove siamo arrivati ah no scusate ho sbagliato perché questa non era ah, non era P la variabile ma X la variabile e P è il punto di espansione l'intorno di espansione, infatti mi stampava la stessa, la stessa funzione non capivo perché, perché la stavo espandendo rispetto a una costante e non rispetto a una variabile. Allora, questo mi dice che l'espansione di sen x su x rispetto a x nell'intorno dello 0, con un polinomio di grado 6, è 1 meno x alla seconda fratto 6 più x alla quarta fratto 120 più eh, o grande di x alla sesta. Perché ho deciso di fermarmi a grado 6? Eh? Eh, se io volessi andare avanti e aumentassi il grado, chiaramente lui mi aggiunge dei termini all'espansione. Se io volessi andare avanti che ne sono fino al grado 10, eh? poi chiaramente si allunga l'espansione mi dirà che è eccola qua. Ehm, x alla quarta sesti più x alla seconda sesti più x alla quarta centoventesimi più x alla sesta su 5040, x all'ottava, più 1 grande di x alla 10, no? che chiaramente sono, eh, comprende tutti i termini che sono stati riassunti. Ovviamente non vediamo potenze dispari perché la funzione sen x su x è una funzione pari. Se la espando nell'intorno dello 0. Se la espando nell'intorno del pi greco, eh, vabbè, mi darà un'espressione in cui un polinomio, eh, in cui diciamo così la variabile del polinomio è x meno pi greco, eh? e quindi x meno pi greco, chiaramente quando x vuole pi greco vale 0, e quindi non avrò termine noto e quindi mi dà l'espansione, in questo caso fino al quinto grado, in questo caso non è una funzione simmetrica rispetto al punto pi greco, quindi ho sia i termini pari che i termini dispari e poi avrò un O grande di x meno π greco alla sesta che mi riassume chiaramente tutti i termini che, che, non, avevo, eh, che non avevo considerato prima, no? di cui mi sono fermato prima e mi dice attenzione che questo vale solamente questa espansione in un intorno di x che tende a π greco. Quindi questi sono i vari eh, argomenti no, che vengono eh, un, po', un po' citati no, nel corso di analisi matematica e eh, per fortuna esiste questa nostra libreria SimPy eh, che ci, appunto, attraverso questo calcolo simbolico ci può permettere di costruirci un nostro programmino per poter sperimentare, verificare, provare a fare i calcoli e molti di voi magari sono abituati a usare ad esempio Wolfram Alpha che è uno strumento online, è un sito wolframatron.com, se non lo conoscete tuffatevi subito all'istante che già vi dà questo tipo di soluzioni, però possiamo anche costruirceli in casa e usare queste, queste elaborazioni sia per verificare esercizi che per eventuali, eventualmente fare altri programmi che abbiano bisogno di calcolare le espressioni in, in modo simbolico, in modo esatto, in modo al algebrico e non solamente in modo numerico. Con questo vi lascio, vi lascio anche esplorare la curiosità di andare a vedere quali sono le altre cose che si possono fare, gli altri esempi di questa libreria di calcolo simbolico. Arrivederci e al prossimo approfondimento.